Ciao sono Marco e come vedi siamo insieme nel bosco, ho appena fatto una corsetta e adesso ci facciamo due passi di defaticamento D'altro canto in un posto così due passi te li fai volentieri direi Comunque, giorni fa ero con due persone, una di queste due persone si è espresso nei miei confronti in un modo che alla terza persona non è piaciuto affatto quando siamo poi rimasti da soli, io e la terza persona, lui mi ha domandato «Ma perché hai lasciato che questa persona dicesse di te determinate cose?» <ride> Mi veniva da ridere perché dico «Come faccio? Eh, gli tappo la bocca?» eh, Anzi, è meglio che questa persona si esprima così nei miei confronti. Almeno adesso so come la pensa su di me. Eh, ho un vantaggio? E poi comunque sia non posso fargli cambiare idea a forza semmai posso eh, dimostrargli a questa persona che si sta sbagliando ma posso farlo attraverso la dimostrazione, non attraverso la polemica o quello che sia. E poi soprattutto, ed è questo il punto che volevo toccare, se io mi fossi offeso o mi fossi lasciato andare a stati di ira, di rabbia o di depressione perché quella persona ha detto determinate cose su di me si è espresso in un certo modo significa o meglio significherebbe che in un modo o nell'altro io sono ad un certo livello in accordo con lui o con lei perché non ti dirò mai chi è la persona anzi chi sono queste persone significherebbe che io sono in accordo con lui o con lei non va bene così io ho un'identità abbastanza forte voglio dire ho Durante la mia vita ho costruito una solidità eh, attraverso le esperienze, gli studi, attraverso tutta la mia vita. Ho costruito una mia identità, io ho un'idea di come sono e di come mi piacerebbe essere che è come sono e quindi non vedo perché avrei dovuto eh, dare corda ad un'altra persona questa persona semmai potrebbe un domani cambiare idea, ma solo grazie al fatto che io gli faccio cambiare idea attraverso un esempio, ma deve essere un cambiamento interiore il suo, non devo essere io a forzarlo. Il concetto comunque qual è? Il fatto che se tu lasci, eh, eh, ti lasci offendere dalle parole di una persona per qualche cosa significa che in un modo o nell'altro tu sei in accordo con questa persona. Se non sei d'accordo, a questo punto la cosa da fare è estremamente semplice, sorridi e ringrazia, esattamente, dici perché dovrei ringraziare se questa persona ha tentato di offendermi, per il semplice motivo che adesso sai come la pensa, ti ha svelato qualcosa, ti ha dato un'informazione, adesso sai poi magari con questa persona potresti anche non stringere più nessun accordo da qui all'eternità però per il momento sai come la pensa su di te quindi sai regolarti di conseguenza quindi ringrazia comunque mi auguro che ho portato nei tuoi pensieri qualche cosa di positivo come tento di fare sempre nel frattempo perlomeno ti ho fatto vedere un pezzettino di paradiso in cui io in questo momento sono immerso mi auguro veramente di esserti stato utile, io torno verso casa che è il momento di fare una bella doccia, ti saluto con un abbraccio, ciao!